Allora, non vi nascondo che sono emozionatissima di essere qui in questo posto e ringrazio il Signore per avermi dato questa opportunità di proclamare la Sua parola. Eh, vi prego di alzarvi in piedi affinché possiamo pregare insieme. Signore, predisponi le nostre orecchie affinché possiamo ascoltare con attenzione la Tua parola. Predisponi la nostra mente affinché possiamo capire ciò che tu vuoi dirci e predisponi il nostro cuore affinché possiamo accogliere ogni tua parola e far sì che possa mettere radici profondi. Io ti ringrazio Signore per questa opportunità, per questo grande privilegio che mi stai offrendo e ti prego Signore di far sì che la mia bocca possa essere la tua bocca. Grazie. Allora, prendiamo Giovanni 15 dal versetto 1 al versetto 8. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non, non può da sé dare frutto se non rimane nella vite. Così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio. E portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Potete sedervi. Allora, consideriamo il versetto 7. Se dimorate in me e, li, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Per prima cosa dobbiamo capire bene che cosa significa dimorare in lui e nella sua parola. Che cos'è la dimora? Quando due persone decidono di sposarsi e trascorrere la loro vita insieme, inizieranno a costruire la loro casa dove vivere, curando bene ogni particolare, in modo che sia un ambiente accogliente, pieno di pace e serenità, un posto dove sentirsi protetti ed amati. Ora così dovremmo sentirci noi quando dimoriamo nella parola di Dio, perché essa ci libera da ansietà e preoccupazioni, ci consola, ci guarisce, ci esorta, ci fa percepire l'immenso amore che Dio ha per noi. Umanamente la nostra dimora è il posto in cui viviamo stabilmente, il posto in cui viviamo quotidianamente, dove torniamo dopo una lunga giornata di lavoro per riposare, dove abbiamo i ricordi più belli, dove custodiamo i nostri beni e dove cresciamo i nostri figli. Se noi prendiamo una, una pianta acquistata da poco e la vogliamo mettere a dimora, decidiamo il posto dove collocarla, tenendo conto delle sue esigenze, sia di luce, sia di acqua e di quant'altro e da quel posto non la sposteremo, perché sappiamo bene, chi ha il pollice verde penso che lo sappia, che se una pianta, dopo che si è ambientata in un determinato posto, noi la spostiamo, rischiamo di farla seccare, di farla morire, e non produrrà mai un frutto. Ora, quando nella nostra vita abbiamo accettato Gesù, il nostro cuore è diventata la sua dimora gli abbiamo dato le chiavi del nostro cuore ora se non gli permettiamo di regnare dentro di noi è come se dessimo il doppione di queste chiavi ad un'altra persona, ad un altro per cui sappiamo bene intanto che Dio è un Dio geloso e come dice nella sua parola in Deuteronomio 4, 23, 24 guardatevi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 quindi se io abito stabilmente in Gesù, Gesù abiterà stabilmente in me. Se vivo quotidianamente con Gesù, se riposo con Gesù, se mi nutro di Gesù attraverso la sua parola, se in ogni mia azione chiedo l'aiuto, l'intervento di Gesù, se lo coinvolgo in ogni cosa, insomma, se ho comunione anche solo mentale, io vengo messa a dimora in Gesù. E non ci sarà tempesta né altra situazione che mi potrà smuovere da quella posizione che ho in Gesù. Come dice sempre la sua parola in Matteo 4,24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. E noi sappiamo bene che la roccia è Gesù. Allora, se io prendo posto definitivo in Gesù, ho messo radici profonde e Gesù si prenderà cura di me, di ogni mia necessità e se mi lascio curare da Lui, darò frutto. Ma fuori da questa relazione strettissima è impossibile dare frutto, o meglio, non sarà un frutto duraturo, perché fondato su sforzi umani. Prova ne è che quando costruiamo un'immagine di noi stessi, che non è quella reale, prima o poi la vera natura verrà fuori. Ma se il cambiamento è il risultato di un amore e un rispetto verso Dio, allora sarà duraturo e veritero. Quante volte abbiamo messo eh, abbiamo fatto delle promesse verso Dio di non dire più bugie, di non eh, giudicare, eh, di fare tutto il possibile per fare la sua volontà, ma poi a lungo andare siamo caduti di nuovo nelle stesse mancanze. Perché? Per il fatto stesso che in noi non c'era quell'ardente desiderio di avere rispetto, del Signore, di fare tutto ciò che gli è gradito e di detestare ciò che lui detesta, cioè il peccato. Quindi ogni cambiamento deve essere desiderato ardentemente, ogni cambiamento deve avere fondamento sulla parola di Dio, perché noi sappiamo bene che il Signore agisce ogni qualvolta vede in noi quel desiderio, quella voglia, quell'amore che gli dimostriamo. Leggendo i versetti 5 e 6, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio. No, ah, scusate, io sono la vite, voi siete il tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro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 cioè viviamo indipendenti, non curanti di ciò che dice la, la parola di Dio. Non possiamo portare frutto. Ora, quando vediamo un vigneto, nessuno di noi è portato a dire che bel tralcio, pur vedendo il frutto, cioè l'uva. Ma esclamiamo, ma che bella vigna, curata e fruttuosa. Ora, ogni frutto che riusciamo a portare non è per merito nostro, ma per grazia di Dio che si serve di noi. Noi siamo solo strumenti validi nelle sue mani se ci lasciamo usare da lui. A volte ci chiediamo quanto tempo è necessario trascorrere con Gesù. Beh, ritorniamo al tralcio. Quanto tempo sta attaccato alla vite? Sempre. Se così non fosse, seccherebbe. Immaginiamo per un momento che il tralcio si staccasse dalla vite anche per qualche attimo, poi si riattaccasse, poi si staccasse nuovamente. Che cosa gli accadrebbe? Sicuramente morirebbe. Eppure noi spesso e volentieri abbiamo una relazione ad intermittenza con il Signore. Ecco perché a volte non riusciamo a portare frutto per la poca costanza e perseveranza, rischiando ogni volta di morire spiritualmente. Ora, il Signore non vuole che noi siamo autonomi, non vuole che noi agiamo di testa nostra, vuole essere la nostra guida, vuole essere il nostro so supporto, vuole veramente curarsi di noi. Vuole che noi siamo la sua vigna e i suoi tralci, da tenere tutti legati uno all'altro, come il corpo di Cristo. Ogni membro ha la sua funzione e se un membro sta male, tutto il corpo sta male. Quindi le membra che stanno meglio curano il membro che sta poco bene. Così dobbiamo fare noi. Quando ci accorgiamo che un fratello, una sorella ha delle difficoltà nel, nel capire anche la parola di Dio nel metterla in pratica non giudichiamola non diciamo non ha voglia non vuole seguire il Signore non è obbediente e quant'altro ma adoperiamoci affinché quella, quella sorella quel fratello possa essere supportato dal nostro, eh, dalla nostra preghiera dal nostro modo di, di agire e facciamo sì che lui possa prendere esempio anche da noi non solo da, da Gesù, non solo dalla sua parola, ma da ognuno di noi, perché se siamo veramente strumenti nelle mani del Signore, il Signore manderà a quel fratello bisognoso eh, della, de, di, di determinate cure la sorella che ha il dono di curare, il dono di eh, esortare, il dono di consolare, il, il dono di liberare, di guarire. Quindi... Non, ne, non sottovalutiamoci perché ognuno di noi è uno strumento valido nelle mani del Signore se si lascia usare allora il dimorare in Gesù ci fa adempiere allo scopo per cui Dio ci ha chiamati e creati lo scopo della nostra vita è e deve essere essere sempre pronti a portare frutto ritorniamo al versetto 7 c'è una condizione per poter ricevere quello che chiediamo dimorare in lui così come il Signore dice in Deuteronomio 28 ora se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio «Avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna». «Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Be sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te» usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te il signore ordinerà e la benedizione verrà su di te sui tuoi granai e su tutte le tue imprese ti benedirà nel paese che il signore il tuo dio ti dà il signore ti costituirà suo popolo santo come ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame, il frutto della tua terra nel paese che il Signore giurò ai tuoi padri, ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al, al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Il Signore ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidirai ai comandamenti del Signore tuo Dio che oggi ti do perché tu li osserva e li metta in pratica. E se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per andare da altri dei e per servirli. Sappiamo bene il proseguo che così non è per chi è disubbidiente. Anziché essere benedetti, saremo maledetti. Come dice anche in Malachia 3,18 «Voi vedrete». Di nuovo, la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. A volte siamo portati a invidiare, anche se diciamo bonariamente, le persone del mondo che pur essendo lontani dal Signore, sembra che eh, le cose vadano per il meglio, mentre noi siamo... E provati e riprovati ma non è così perché sappiamo bene che a lungo andare lo scotto del peccato si paga noi da un canto saremmo corretti per evitare di perdere ciò che il Signore vuole darci, mentre l'Empio avendo goduto su questa terra e non avendo accettato Gesù nella propria vita non avrà nulla poi dell'aldilà Dobbiamo fare della parola di Dio il nostro stile di vita. Non possiamo avere una duplice personalità, una per la Chiesa, una per la famiglia, una per gli amici, una per i conoscenti, una per il posto di lavoro. Saremo incoerenti, falsi e ipocriti, dei sepolchi impriancati. La parola di Dio ci insegna ad essere, coerenti, veritieri, non doppi di cuore, per rendere giusta testimonianza al Padre nostro. Come fare? Nelle auto moderne c'è un navigatore che aiuta il conducente, quando non sa come raggiungere una meta, ad arrivarci attraverso giuste indicazioni. Ora il nostro navigatore è sempre aggiornato ed è la parola di Dio che ci dà sempre le giuste indicazioni per raggiungere l'obiettivo che Dio ha stabilito per noi non discostiamoci da essa e raggiungeremo la meta stabilita naturalmente il Signore ci lascia liberi di scegliere se seguire Lui o le nostre follie mentali ci fa un quadro dettagliato di ciò che accade a chi è sotto la sua protezione e chi invece non lo è quindi a conclusione dov'è la tua dimora? o meglio dov'è il, il tuo tesoro? sarà il, là il tuo cuore come leggiamo in Matteo 6,21 spesso e volentieri noi diciamo proclamiamo con la bocca che Gesù è il nostro tesoro inestimabile tutto, di, tutto ciò di cui abbiamo bisogno e poi ci lasciamo abbagliare da tutto ciò che luccica nel mondo, tralasciando il vero tesoro. Ci siamo mai chiesti perché è così facile essere coinvolti nelle cose del mondo che per le cose di Dio? O meglio, ogni qualvolta che lo Spirito Santo ci suggerisce di agire o di parlare o di quant'altro... Iniziamo a fare mille ragionamenti, mille pensieri si affollano nella nostra mente e possibilmente sprechiamo l'opportunità che Dio ci ha dato per parlare di Lui, solo ed esclusivamente perché temiamo il giudizio dell'uomo. Non vogliamo perdere l'immagine che abbiamo costruito. Insomma, come diceva il pastore sabato scorso a proposito del giovane ricco, vogliamo contare qualcosa per la nostra società ma sappiamo bene che oggi l'uomo ti innalza e domani ti abbassa solo Dio ci dà il giusto valore perché sa quanto ha dovuto soffrire per attirarci a sé e siccome gli apparteniamo non vuole perderci per nessun motivo così come ha lasciato quelle 99 pecore per andare a, a cercare quella che si era smarrita, così vuole che ognuno di noi veramente segua la sua parola, segua i suoi insegnamenti, segua lo Spirito Santo nel fare la sua volontà. Non possiamo, come abbiamo detto prima, camminare nel mondo a modo nostro, perché non renderemo giusta testimonianza al Padre Celeste. Dobbiamo camminare sotto la sua guida, solo così sarà evidente la luce che è in noi. Il Signore ci chiede di non conformarci alla mentalità di questo mondo, non perché voglia farci affrontare battaglie inutili, ma perché la sua veduta è ben distante da quella del mondo, come leggiamo in Isaia 55:8 i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie quindi scegliamo di seguire e servire Gesù e non ce ne pentiremo perché Dio non delude mai ma chi spera e confida in Lui sarà veramente reso abile a fare ogni cosa e non sarà mai deluso come dice appunto nel Salmo 25 nessuno di quelli che sperano in te, resta deluso. Ora, il Signore vuole che noi consacriamo e offriamo il nostro cuore come sua dimora. Il Signore lo ha suggellato con il suo sangue prezioso e non permettiamo a niente e nessuno di allontanarci da Lui, che è, vera, è la vera fonte di vita, verità e via e che vuole il meglio per ognuno di noi. Cibiamoci quotidianamente della sua parola affinché la nostra fede in lui sia salda e coerente. Adoperiamoci a portare frutto al nostro Dio a cui va la gloria, l'onore e il potere sempre. Amen. Allora, questa sera io vi lascio il quesito. Dov'è la tua dimora? Esaminiamoci durante la settimana e vediamo effettivamente qual è la nostra dimora, qual è il nostro eh, vivere stabilmente nella parola di Dio o nel mondo. Vogliamo la gratificazione di Dio o vogliamo la gratificazione dell'uomo? Non è facile seguire Dio ma Gesù ce l'ha detto chi vuole seguire me prenda la sua croce e mi segua e non, e non si, non, non, e non, si non, non pensare che sia semplice perché avremo il mondo contro ma il Signore ci chiama veramente ad andare controcorrente perché Lui stesso è andato controcorrente dicendo ama i tuoi nemici prega per quelli che ti maledicono perché è facile amare chi ci ama e benedire chi ci benedice al contrario è molto più difficile amare chi ci odia e benedire chi ci maledice Amen Teresa vuoi fare una piccola preghiera? se vuoi ti cedo volentieri il posto grazie per l'ascolto spero che la parola di Dio possa eh, veramente fare radici profonde dentro di voi e che possa portare il frutto aspettato dal Signore grazie alla nostra sorella Lucia per la parola decanziamo il Signore che ognuno di noi veramente possa accogliere la sua parola in noi grazie Signore, noi vogliamo dimorare in Te, perché sei Tu la nostra dimora e non possiamo far nulla senza di Te, noi vogliamo portare frutto per il Tuo regno Signore perché anche se conquistiamo il mondo intero non ci dà la salvezza ma sei tu che ci dai la salvezza perché tu ti sei offerto per noi, grazie Signore e noi ogni giorno vogliamo dare ascolto alla tua voce vogliamo nutrirci della tua parola perché la tua parola ci trasforma la tua parola fa cambiamento dentro di noi e noi vogliamo vivere la vita vogliamo spogliarci on...